Alcuni giorni fa è stato pubblicato il video Il DJ suona e non mi vergogno a dirlo che faccio scorrere qua mentre parlo Nel tempo ci sono stati centinaia di commenti sia sulla pagina DJ in Agio, sia su quelle di chi ha condiviso il video sul proprio profilo e di questi, delle reazioni al video Il DJ suona e non mi vergogno a dirlo parliamo adesso, dopo la sigla Che l'argomento fosse molto divisivo era scontato l'intento del video non era quella di fare polemica ma semmai di gettare acqua sul fuoco non mi stupisco però delle molte reazioni anche piuttosto accese a questo video perché il tema è scottante è dibattuto da molto tempo e continua a far accendere gli animi perché non c'è una reale pacificazione possibile è un elemento un po grottesco del nostro modo di parlare che genera inevitabilmente conflittualità. In molti hanno detto ah questo video è pieno di cazzate e posso almeno ringraziarli del fatto di non essere andati al passo successivo di avermi dato del cretino così a prescindere però al di là di questi che tengo lì sullo sfondo che non sono commenti che aggiungono granché al dibattito ci sono in molti che invece si sono spesi anche con molte parole e da questi commenti vengono fuori un sacco di spunti interessanti per molti altri video. Ne anticipo uno soltanto. Il 60% dei contenuti viene condiviso sui social senza essere letto, senza essere aperto. E così non ho mancato di far pesare ad ognuno di quelli che ha commentato senza aver visto il video che me ne ero accorto e che bisognerebbe quantomeno aver presente quello di cui si sta parlando anche se in realtà molti hanno tirato fuori il loro concetto relativo al fatto che il dj non suona e non deve permettersi di dirlo mi è incuriosito il fatto che alcuni hanno lasciato un commento breve e stizzito e poi fine della discussione o oh, argomento chiuso ora la discussione in realtà va avanti da decenni e molto probabilmente proseguirà ancora a lungo difficile che si possa esaurire in poche parole anche basta guardare i molti commenti che sono arrivati a questo video lo vedo un po pretenzioso ecco di poter esaurire l'argomento così ma entriamo nel merito innanzitutto mi hanno segnalato alcuni un errore e allora mi preme correggerlo fin da adesso in spagnolo si usa tocar e tra l'altro anche gli spagnoli musicisti ce l'hanno un po con i dj quindi rinnovo l'invito di condividere i meme, se li trovate, per confermare questa cosa di cui non faccio fatica a crederci. Che mi scuso per l'inesattezza. Un altro elemento piuttosto diffuso è stato di dire disc jockey uguale giocare con i dischi. No, non c'è niente a che vedere tra jockey e il nostro giocare. Sono stato criticato perché ho portato una definizione presa da Wikipedia. Sì, in effetti è vero, la vostra nessuna fonte è migliore di una fonte poco attendibile come Wikipedia che comunque qualcuno l'ha anche espresso in modo educato. Però allora riporto la definizione di giochi dell'Oxford Dictionary che appunto riguarda più o meno il fatto di un utilizzatore di un qualche tipo di macchina in uno dei suoi vari sensi. C'è un altro aspetto che ha suscitato il mio interesse ed è la storia del fatto che il povero musicista passa la vita a studiare tra sangue, sudore e lacrime Mentre il DJ arriva, mette una chiavetta e si trova pieno di soldi appalate e magari anche pieno di donne lì tour. È una bella storia, molto romantica, ma ha ben poco a che fare con la realtà dei fatti. Sotto questo punto di vista i DJ e i musicisti sono sulla stessa barca. But you Ecco, come ci sono un sacco di musicisti totalmente privi di talento che calcano palchi anche molto importanti, a dispetto di chi invece si fa il culo tutti i giorni, è lo stesso esattamente per i DJ in determinati contesti. Così come ci sono i DJ che passano le ore nelle nottate in studio, ci sono quelli che cercano continuamente dischi e cercano continuamente modo di affermarsi, c'è cioè chi imbocca la via preferenziale e che non hanno veramente niente a che fare con il suonare ora in molti hanno puntualizzato che il dj non è il produttore e allora lì sono cominciate tutta una serie di battaglie l'amico Francesco ha citato il fatto che Segovia diceva che il chitarrista elettrico non è un vero chitarrista nei tempi della chitarra classica di un bel po' di decenni fa allo stesso modo il pianista di conservatorio dice che il tasterista non è da considerarsi un pianista e così tutta una serie di ideatribe interne che ci sono, ben si intende, anche tra i dj se guardate basta soltanto un'occhiata ai gruppi su Facebook, vedete come ci si scanna continuamente. Ecco, riporto l'espressione di qualcuno, lasciamo stare le guerre fra poveri, non hanno alcun senso. Tutte queste divisioni, contrasti e così, chi ce l'ha più lungo, scusate il termine, non servono a niente. Nessuno vuole appiattire i ruoli di DJ e musicisti, sono due figure diverse su questo non ci piove, non c'è confusione. Anche se i dj ci tengono a dire che suonano pur nelle loro specificità, nessuno si vuole spacciare per musicista, a meno che non lo sia davvero. Così c'è il dj che produce e il dj che non produce. Quello che non accetto per nessun motivo è che si dica che il dj non conosce la musica, non ha creatività, non sa cosa vuol dire fare musica. Il fatto che non sia necessaria una conoscenza teorica non vuol dire che il dj non abbia una cultura musicale e non abbia delle conoscenze in materia di musica allo stesso modo ci sono musicisti che sanno leggere la musica e altri che la ignorano completamente pur avendo delle doti creative notevoli dire che il dj non ha creatività mi dispiace ma è totalmente privo di senso la playlist che contiene questo video non si chiama DJ contro musicisti o DJ versus musicisti ma si chiama, inaugurato nel video di cui stiamo parlando, DJ e musicisti perché la collaborazione è vitale tra queste due figure teniamole distinte come è giusto che sia ma non possono prescindere l'una dall'altra in nessun modo quello che fa tutta la differenza del mondo oggi, ancora più di ieri è l'apertura mentale le contaminazioni, le intuizioni, le ibridazioni è questo che porta avanti la musica in tutte le sue forme e le collaborazioni anche più impensate i mix di generi, i mix di idee queste sono le cose che portano avanti la musica e che fanno bene alla musica i discorsi da questo punto di vista li porta via il vento e speriamo anche il più velocemente possibile Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al dibattito, è stato ed è veramente avvincente. Si sono tenuti toni pacati, senza maleducazione e questo non può che far piacere e non può che spingere ad andare avanti, pur nella divergenza di vedute. Continuo a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima! Il migliore di tutti, l'ho lasciato da ultimo, non merita neanche tanta pubblicità perché è veramente veramente un grande, è quello che ha scritto DJ datevi fuoco e in effetti ha ragione, io ti ringrazio, ci voleva un commento del genere e sai che? Lo faccio guarda proprio adesso in diretta. Questa è benzina, no no io mi do fuoco no, se, voi, se, lei, se no, lei non legge questa cosa.